Quando ritorni E sei la stessa ma non lo sai Agile potenza come un castello di carta, parole bruciano di fretta, questi silenzi, non eri tu che sapevi cosa fare anche quando nessuno stava a guardare, non eri tu che fingevi di ascoltare per evitare... A fare finta di niente Siamo in 5 o 6 Non basta un prepotente Non ho mai amato le cose per tutti Per questo quando sei Non